come fare un personaggio donna decente diciamo con il viso abbastanza carino no? eh, mi è capitato di vedere tanti player o comunque tanti giocatori che hanno il personaggio donna che è veramente una cosa allucinante un cesso pazzesco oggi andremo a vedere come fare un personaggio donna più o meno decente diciamo io il mio lo reputo decente quindi per fare ciò dovrete andare in uh ovviamente stile e dovrete andare nell'impostazione per cambiare il personaggio ragazzi allora io qui in video vi riporto tutte le mie impostazioni come io ho impostato il mio personaggio per farla diciamo carina per non fare quei personaggi bruttini certo c'è un pochino la faccia da cazzo il mio personaggio però non è male allora come origini ragazzi dovete mettere Sofia e Diego per farlo eh, diciamo di una fattenza abbastanza carina poi andremo a vedere forse magari in seguito porterò anche altri settaggi per fare diciamo i personaggi però questo è il mio personaggio ragazzi, quello che state vedendo tutte le impostazioni che state vedendo sono le mie impostazioni quello che io ho impostato per fare il mio personaggio se a qualcuno eh, piacerà il mio personaggio lo reputerà carino mi farà piacere che magari adotteranno le mie impostazioni per fare il loro personaggio ovviamente non è che devono fare gli stessi occhi gli stessi capelli insomma de, de Troiona qui ne basta una quindi eh, sì, ragazzi il mio personaggio si chiama Troiona si chiama è una vita e mezza che si chiama così non lo so perché l'ho sempre chiamata così e... E alla fine è rimasto così quindi nulla poi andiamo a vedere insomma il colore dei capelli il tipo dei capelli Io ho fatto questi però eh, ripeto ognuno può fare il tipo di capelli che che vuole ragazzi badate bene le impostazioni della percentuale io l'ho messo in un determinato modo poi voi vedete come impostare la vostra percentuale di trasparenza o meno per esempio per il fard per, per tutto il resto Insomma, io eh, ho scelto di fare in questa maniera perché mi sembrava un eh, personaggio abbastanza carino quando l'ho creato Ci ho impiegato un pochino di tempo per farlo così e volevo farvelo vedere nulla, eh, detto questo una volta che avete fatto tutte le impostazioni salvate ragazzi e andate via dal dal creatore di personaggi è abbastanza semplice, spendete solo 100.000, dico solo però. Eh, magari per chi non li ha sono tanti, però per chi li ha sono una bazzecca. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto. Un saluto a tutti, al prossimo video. Ciao a tutti.